Buonasera, sono Laura Antichi, vi presento Powtoon. Come usare Powtoon nella didattica flip ordinaria e a distanza. Serve per presentare. Che cos'è Powtoon? È, è un'applicazione web-based per creare presentazioni animate che catturano l'attenzione. Anche nella versione free è disponibile una ricca galleria di opzioni e interessante la linea del tempo per costruire contenuti di speciale effetto. Quando usare Cautum? Nel lancio di un'attività, dal lato docente nel momento di elaborazione, dal lato studente nel momento finale dell'attività in plenaria. Nel lancio di un'attività potrebbe essere per stimolo e provocazione intellettuale potrebbe essere una presentazione sintetica dell'attività proposta. Cosa fa? Tira l'attenzione e l'interesse per fare previsioni su quello che si farà e ispirare. Nel momento di elaborazione, dal lato studente, gli studenti potrebbero elaborare un test di sintesi su un problem solving unendo competenza mediale ed elaborativa. Attiva sicuramente creatività, immaginazione e sintesi. Cosa fatto? Involge gli studenti a collaborare ad un prodotto espressivo. Induce alla consultazione e collaborazione tra pari nelle scelte concettuali, grafiche, di animazione per rendere il messaggio di conoscenza pregnante ed emozionale. Nel momento finale dell'attività potrebbe essere utile per la pubblicazione dei lavori dei gruppi, in questo caso cattura l'attenzione sui momenti caratterizzanti dei prodotti individuali dei gruppi e cosa fa? Facilita la verifica nella visione dei punti di forza e di quelli da correggere per ulteriori di sviluppi di ricerca investigativa ed espressiva l'esportazione di un uh, uh, powtoon completato è possibile sul proprio computer con uh, la versione free si può solo con la versione free esportare il video in uh, youtube Nella casella di ricerca di uh, Google ho scritto FAUTU Clicco sul primo uh, risultato che uh, mi viene fornito e uh, qui, in questa interfaccia, uh, posso uh, sign up for free oppure login io sono già registrata ben con sign up voi vi potete registrare con eh, i social con facebook office 365 linkedin con google e, oppure eh, potete fare attraverso eh, le vostra, il vostro, eh, la vostra mail io come vi dicevo sono già registrata e quindi faccio login. Ecco, eh, ho la possibilità di, eh, eh, di creare ora un PaiTun o attraverso mm, una proposta che mi viene fatta di layout che mi viene fatta dall'applicazione oppure importando un powerpoint io scelgo blank powtoon ok Posso scegliere un, uh, un, un look tra quelli che mi vengono proposti. Scelgo cartoon. Ok. E scelgo una scena tra, ad esempio, Hello There. Vedete che ho alcune scene che sono pro come questa. E alcune che sono free sceglierò naturalmente una free scelgo questa. Ok, e uh, ho una serie di elementi già predisposti e uh, che posso anche modificare. Ad esempio, io non sono soddisfatta di uh, questo personaggio. E quindi vado posso andare in personaggi e a sceglierne uno di quelli che mi vengono ehm, proposti ad esempio scelgo come categoria health e safety eh, questo che è nuovo e che viene reso disponibile gratuitamente e scelgo ehm, questo personaggio qui che vedete mi è stato inserito lo ingrandisco e eh, cancello quello preesistente lo metto al posto di quello che era preesistente eh, ho la possibilità di add the name quindi di mettere un nome e, e anche un add job position title eh, qui in add name eh, posso mettere salva eh, salve ecco posso modificare il testo sia nel colore per esempio posso mettere che so il verde ok lo posso eh, eh, modificare eh, poi nella grandezza con eh, il meno e il più vedete che lo sto ingrandendo posso eh, eh, quindi inserirlo al centro e eh, posso poi eh, dare e mettere degli effetti ad esempio l'effetto del testo scrittura a mano ok poi in add job position potrei scrivere sono okay. sono la dottoressa linda ok anche qui però eh, posso modificare il colore questo lo posso mettere in rosso come vedete lo posso mettere ingrandire eh, sì evidenziare Oppure eh, posso eh, mettere anche un, un effect, ad esempio Word by Word, questa volta. Ok. Adesso vediamo come si posizionano gli elementi sulla timeline. Nella timeline, ve noi vediamo che il Salve, andando qui compare prima del personaggio quindi avrò sarà mia cura spostare il salve ad esempio in questa uh, posizione ok e il personaggio lo sposterò qui in entrata Quindi in seconda posizione vedo comparire salve. La eh, freccia eh, eh, comunque la eh, posso spostare. spostare. Vedete la freccia? Eh, la posso spostare. Qui, no, va bene qui. Sono la dottoressa dopo la freccia ok e il salve lo dovrò spostare prima quindi sposto ancora un po' la dottoressa sposto la freccia e uh, ora devo spostare il salve e salve qui vediamo cosa succede nell'animazione ecco ok va molto veloce e quindi devo fare ancora degli spostamenti posto qui un attimo qui, qui metto il salve e adesso vediamo come va l'animazione. Ok, la freccia è ancora troppo vicina. Quindi faccio di nuovo degli spostamenti finché il risultato non mi soddisfa. Ecco. un altro po'. Vediamo come viene ora. Ok. E quindi adesso mi sembra che sia stato raggiunto eh, l'obiettivo. La eh, durata della diapositiva è al massimo di a, 20 secondi. Aggiungo un'altra slide bianca questa volta e andrò a scegliere un background tra i background vedete che no eh, diversi tra cui a eh, scegliere ho i premium e, um, il, um, e quelli gratuiti e i free background Ecco, voglio scegliere Location e tra il Location vado a quindi scegliere questa città. Scelgo ora il personaggio. Tra uh, quelli che ho scelto prima, questo, il mio personaggio era questo, magari scelgo Thinking, ok, lo ingrandisco un po', lo posiziono nella timeline qui, poi uh, vado uh, sempre, potrei anche girarlo il personaggio col clip, ma penso che lo lascerò nella posizione originaria. Posso con uh, setting poi uh, mh, agire sugli effects e uh, quindi farlo entrare sempre right. Okay. Posso uh, a poi dare un'animazione al personaggio con una gestualità uh, um, minore, diciamo 2, time 2, ok, così si ferma, e a poi uh, posso inserire anche della degli oggetti vedete che ho la, la possibilità di inserire diversi oggetti transport ad esempio vediamo e inserisco uh, magari una macchina. ok voglio inserire un testo quindi sposterò la macchina in questa posizione e inserirò un testo con test. Posso scegliere tra varie tipologie di, uh, di, di testo esempio tipo uh, a fumetto, add text, ok, e dentro add text, posso scrivere, cambiare il testo, vado in ospedale. come abbiamo fatto prima il testo può essere formattato quindi rimpicciolito in questo caso in maniera tale che possa ecco, vado in ospedale, lo posso anche allungare posso dare un colore al testo lo metto sempre in rosso, ok. Lo evidenzio, ok. Potrei anche um, eh, metterlo così, vado in ospedale, sottolinearlo, poi eh, posso eh, usare un effect usiamo word by word questa volta ok e um, quindi questo è il test adesso andiamo ad agire sulla timeline si poteva anche mettere una tipologia di diversa police ok e eh, ora vado nella timeline prima mi appare quindi il personaggio qui eh, vado in ospedale lo eh, porto in questa posizione successivamente ho eh, e porto anche, la, in, porto anche la casella del testo, quindi ho spostato la casella del testo, e vado in ospedale, vado in ospedale. Ok quindi la macchina la posto qui adesso vedo il risultato c'è qualcosa da correggere mi scorre il personaggio ok e anche questa slide è fatta poi aggiungo un'altra slide e anche qui sceglierò una background tra i uh, uh, break, uh, background sceglierò naturalmente um, location E tra la location posso scegliere questa ambientazione che è simile a quella di un ospedale. Scelgo ora il mio personaggio. Lo voglio seduto. Ok. Lo ingrandisco un poco e lo flippo in maniera da posizionarlo sulla sedia. Faccio subito, metto subito il mio personaggio all'inizio, un secondo, poi aggiungo del testo, questo, cambio il testo e scrivo questo è il mio reparto, rimpicciolisco il testo come ho fatto prima in maniera tale che stia dentro la casella, ok? Posso naturalmente allungare la casella, cambiare il colore del testo, ok, vado in setting eh, e eh, metto in grassetto, poi eh, posso mettere l'effetto, ad esempio write, che avevo già messo precedentemente un'altra slide, Ok, e a posto, ben, lo sposto un attimo per il mio reparto, quindi posto la casella qui. Poi, passo un po', so anche ripicciolirla, la casella, questo è il mio reparto. Poi posso aggiungere degli altri personaggi, esempio, posso aggiungere questo. tolgo perché l'avevo messo lì, questo personaggio lo metto in fondo, quindi lo rimpicciolisco, ok, e eh, me lo sposto in questa posizione, eh, me lo sposto in questa posizione, Posso inserire anche un altro personaggio, ad esempio questa della mascherina. Posso il personaggio qui e poi posso anche inserire delle immagini. Image. con add image le posso eh, inserire anche dal mio eh, computer con eh, upload vedete che ho la possibilità comunque di fare il capture l'upload eccetera e anche da prenderle da facebook eh, instagram eh, dropbox eh, google drive eccetera eh, con upload le posso era questa che avevo già inserito del dottore quindi inserisco anche questo uh, personaggio sposto in questa posizione e ingrandisco un attimo, questo lo ingrandisco e lo faccio magari entrare, entrare con eh, effect da left, ok, ok, posto il personaggio qui e adesso vediamo come è andata la situazione se ti si fa paura. Ok. Ora eh, devo solo inserire la, eh, la musica andando su sound. Scelgo Free Music, questa, free sound, posso scegliere per genere, sceglierò dramatic e ne scelgo una. La posso Eu não se ok La basso perché avete sentito che era molto molto alta. La basso e uh, così ho inserito anche la musica. Ecco fatto, ricordatevi di me il titolo qui in alto del, eh, del vostro eh, powtoon, poi salvate, save e poi eh, potete vedere una preview dall'inizio e poi potete esportarlo eh, con export, share link oppure il download video mp4 non si può fare oppure salvare in Powtoon eh, salvare su uh, Youtube download come powerpoint download in uh, pdf oppure condividere nella pagina di uh, Facebook eh, se fate il download su Youtube comunque con um, programmi apposta potete da YouTube poi scaricare in mp4 ehm, il, il vostro PauTun ecco ricordatevi come vi dicevo ve lo ripeto di mettere il, il vostro il titolo qui in alto del vostro PAUTUM prima di salvarlo Buonasera a tutti.